Ciao, bentornati in un nuovo video. Oggi realizziamo insieme un asciugamano da cucina eh, con un'applicazione con una tecnica chiamata free motion che permette di fissare l'applicazione usando un punto di ricamo a mano libera pur essendo usato con la macchina da cucire eh, al posto del classico punto festone vi occorre un piedino particolare che vi permette appunto di disegnare sulla stoffa utilizzando la macchina da cucire Innanzitutto vi occorre un piedino da trapunto come questo, è un piedino da trapunto aperto come potete vedere da questa U che vi mostro, viene utilizzato generalmente nel patchwork o nel kilting per trapuntare sapete benissimo che nel patchwork ci sono diversi strati di stoffa e imbottitura da tenere insieme perché ovviamente avete un sandwich si chiama nel gergo ehm, che è costituito dalla stoffa di base quindi la stoffa sotto, l'imbottitura in mezzo e sopra la parte decorativa che viene fatta a quadrotti esagoni oppure a stelle eccetera eccetera va tenuta insieme perché altrimenti l'imbottitura si, si sposta e quindi si usa tra puntare generalmente a mano libera oppure eh, usando un piedino di questo genere andiamo quindi a sostituire il nostro piedino dalla macchina da cucire levando quello tradizionale con cui cuciamo e mettendo appunto quello da trapunto ogni macchina ha la sua leva io ho una vite da svitare eh, in questo punto è abbastanza semplice si svita la vite e eh, dopodiché si riavvita il piedino nuovo quindi guardate la vostra, la vostra macchina eh, sicuramente avrà un sistema molto simile perché sono all'eccezione di Bernina, che è particolare, è un sistema comunque simile di sgancio del piedino. Un'altra cosa fondamentale è quella di andare a abbassare i piedini di trasporto, ovvero questi dentini eh, che servono per portare avanti la stoffa quando cucite vanno abbassati perché altrimenti non, avete, non potete muovervi eh, liberamente girate la vostra macchina anche qui generalmente o dove c'è crochet o dietro c'è una levetta io ce l'ho qua quindi mi sarà sufficiente spostare questa leva e il trasporto viene abbassato adesso siamo pronti per andare a fare la nostra applicazione Giusto per fare un esempio, eh, per mostrarvi come funziona, ho preso questo pezzo di stoffa, adesso non guardate, non sarà bellissimo, ma è giusto per farvi vedere come vi riuscite a muovere la stoffa in ogni eh, direzione. Come vedete io qua sto scrivendo ciao, ma appunto è proprio giusto un esempio, non è bellissimo, non è perfetto, ma per, serve per farvi vedere come potete giocare con la vostra macchina da cucire, abbassando il trasporto. Ecco, questo è il risultato, uh, ovviamente non è bellissimo perché era giusto un esempio per farvi vedere come funziona, um, però vedete che potete muovere la vostra stoffa in ogni direzione adesso eh, passiamo all'applicazione io qua ho già pretagliato il disegno che volevo fare per, andarla, eh, per realizzare le applique basta usare gli scampi, scampoli avanzati eh, dai lavori precedenti io qui ho usato quelle delle galline come potete vedere eh, non fate altro che prima di tagliare la stoffa andare a stirare eh, la friselina sul retro quindi usate questo tipo di carta che è Uh, vi mostro, è una carta dove da un lato uh, ha la colla e dall'altro lato ha una pellicola protettiva. Questo è il lato con la colla e questa è la parte con la carta forno, come la chiamo io, che in altro non è che una carta protettiva che poi verrà tolta. Si chiama Frieso Fix ed è apposta per fare le applique quindi prima di tagliare la stoffa, tagliate a misura eh, il quadrotto di stoffa su cui andrete a lavorare e stirate da, mettendo sul rovescio della stoffa la parte della colla, io l'ho già fatto come potete vedere, questa è la parte con la pellicola, con la carta protettiva, quindi andate a stirare prima di tagliare, quando avete stirato la vostra stoffa alla, alla Fix, andate a um, tagliare l'appliqué, dopodiché, andiamo a posizionare e a vedere come applicare sul nostro asciughino l'applicazione fate una prova prima di togliere la carta protettiva quindi io ho steso il mio asciughino e ho assemblato quella che era l'applicazione ho deciso di fare questa casetta e di metterla un po' centrale per vedere come stava quindi provate il disegno prima di stirarlo e fissarlo alla stoffa e ricordatevi è un passaggio importante di applicare la carta la fiselina applicarla prima di tagliare l'appliqué in questo modo vi verrà più semplice io ho deciso di fare un ricamo eh, perché a me piace mettere personalizzare l'asciugino per la mia cucina e quindi ho deciso di spostare l'applicazione su un lato perché poi nei riquadri eh, di fianco andrò semplicemente a ricamare eh, il mio nome vorrei scrivere Alice Kitchen eh, perché vabbè è la mia cucina ma ovviamente voi potete ricamare quello che volete oppure potete andare avanti a attaccare casette quindi una volta deciso dove posizionare la vostra applicazione andiamo a togliere la carta eh, protettiva per farlo ehm, se non riuscite ad aprirla come, come faccio io aiutatevi con uno, con uno spillo Lo spillo vi aiuterà a togliere lo strato della, della carta e a, a eliminarla facilmente. Quindi sbucciate la vostra applicazione in questa maniera e andate a, a stirarla sulla stoffa su cui dovete lavorare, quindi sul nostro asciughino. Se come me usate un lino come questo che sfilaccia, prima di andare a togliere la carta protettiva andate a ripassare con la colla i bordi, in questo modo quando andrete a cucire e a usare il punto festone oppure eh, la tecnica del free motion, comunque andate ad applicarla con la macchina, eh, non sfilaccerà, quindi io lo faccio adesso in modo che la colla poi tira e, e dopo non ho problemi a togliere la carta passatela veramente delicatamente sui bordi non vi preoccupate è una colla che non sporca, è una, una colla apposta per tessuti ecco io ho incollato, stirato la mia applicazione sull'asciughino e adesso siamo pronti per andare a lavorarla accendiamo la macchina e andiamo semplicemente a disegnare i contorni della nostra casetta ripassando più volte sullo stesso punto eh, io faccio tre passaggi quindi ripasso il disegno tre volte in modo da avere i contorni delineati e da creare questa sorta di ricamo che pur essendo fatto a macchina è comunque molto approssimativo non occorre essere precisi quindi state tranquille se non andate dritte è il bello di questa tecnica perché proprio è proprio fatta a mano libera il fatto di avere il trasporto abbassato vi permette di girare la stoffa con molta semplicità lo stesso faccio per il tetto e lo stesso farò in un secondo momento per i cuori ecco fatto questo è il risultato finale come vedete è, è approssimativo però è molto molto carino andiamo poi a tagliare i fili in eccesso e andiamo a ribattere anche i cuori nella stessa maniera questo è il retro, come vedete è abbastanza pulito e, eh, e quindi niente adesso andiamo avanti a ribattere i cuori. Una volta ribattuti i cuori con una penna che svanisce all'aria, eh, io uso sempre questa qua rosa eh, che è di Clover Italia, andiamo a fare la scritta del nostro ricamo io userò un filo da ricamo quelli della DMC uh, uso tre fili perché a me piace che sia un pochino consistente e vado a utilizzare un, un cerchio da ricamo, potete farlo anche senza il cerchio da, da ricamo uh, è comunque un aiuto perché vi fa tendere la stoffa uh, e quindi il ricamo sarà molto più preciso e molto più bello perché ovviamente sulla stoffa stesa ha una, un effetto migliore rispetto a farlo senza ma se non l'avete non vi preoccupate potete tranquillamente ricamarlo anche eh, senza, eh, senza il cerchio io l'ho tesa bene e l'ho fissato vi ricordo che come tutti i ricami si parte e si comincia e si finisce sul dritto del lavoro io userò un punto scritto che è un punto semplice basterà entrare e uscire con l'ago ehm, e scrivere appunto eh, la nostro, il nostro ricamo potete anche usare un punto vapore se, se, se conoscete i punti ecco fatto, questo è il risultato finito dopo il ricamo non vi preoccupate se intravedete ancora la penna, eh, svanirà con le, con le ore. Adesso andiamo a applicare gli ultimi due cuoricini che mi sono avanzati per terminare il nostro lavoro. Quindi andiamo ancora al ferro da stiro, leviamo prima, facciamo le nostre prove per vedere dove applicarli, andiamo al ferro da stiro e togliendo la pellicola andiamo poi ad applicarli. Io ribatto i cuori, l'ho rifatto perché il risultato che avevo ottenuto prima non mi era piaciuto quindi l'ho rifatto e andiamo con lo stesso metodo di prima a passare più volte sullo stesso punto quindi a disegnare più volte lo stesso cuore io come sempre faccio tre volte perché così eh, spicca di più ricordatevi sempre il filo d'aggancio di spostarlo se no vi viene un po' strocchio ecco fatto la nostra applicazione è terminata, come vedete è davvero molto molto semplice, il risultato finale è questo, andiamo a togliere i fili in eccesso e pulire il nostro lavoro, il risultato finale è questo, non vi preoccupate, si intravede ancora la penna, eh, con le ore svanirà, ma tanto noi poi andremo a lavare il nostro asciughino prima di utilizzarlo, quindi ehm, sparirà del tutto, ed ecco questo è il nostro risultato. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao, buon venerdì!